Sono Candida nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questi segni a posto eh, dell'ultimo minuto direi perché sono veramente veloci da fare. e Considerando che potete poi decorarli come, come meglio credete, li potete fare veramente in brevissimo tempo. Però, secondo me, sono molto carini. Quindi se, se dovete addobbare poi la vostra tavola di Natale o comunque una tavola delle feste per eh, per accogliere i vostri ospiti, mh, trovo che siano una cosa veloce e carina da fare. Allora, per realizzarli abbiamo bisogno di, io adesso ne ho già fatti quattro, ne farò due, uno bianco e uno rosso per farvi vedere come li ho realizzati. E, dunque abbiamo bisogno praticamente di un quadrato di 15, 15 cm per lato. E, considerate che praticamente da un foglio a 4 ve ne vengono fuori praticamente due. Allora, una volta eh, tagliato i quadrati che ho già fatto, eh, bisogna semplicemente fare in questo modo. Allora, prendiamo della colla, io utilizzo sempre il mio, il mio tubicino che tutti mi chiedono, questo è un tubicino vuoto che ho riempito poi con della colla eh, che l'unica accortezza che bisogna avere deve essere una colla piuttosto fluida, perché se voi andate a mettere una, una colla molto spessa dal beccuccio che vedete è proprio un ago, quindi se la colla è troppo spessa non... non rischia di, di, di inchiodarsi il bello di questo, di questo contenitore qual è? che ha il tappo con l'ago che una volta chiuso praticamente impedisce che si secchi la colla all'interno qui del nostro, del nostro tubicino e quindi avete sempre la colla pronta e potete fare dei dettagli veramente veramente piccoli comunque eh, diciamo che da adesso in poi nelle descrizioni dei miei, dei miei video troverete anche eh, il materiale che ho utilizzato così, così rimane più chiaro appunto capire quali sono i prodotti che uso allora come dicevo per fare questa bustina dobbiamo semplicemente fare in questo modo vedrete che è banalissimo allora noi andiamo a, ad occhio eh, senza fare nessuna andiamo a piegare la nostra bustina in modo da lasciare appena appena un pochino di sovrapposizione tra le due punte in questo modo pieghiamo così e adesso andiamo a schiacciare con... io utilizzerò l'osso eccolo qua non ve l'ero preparato allora questo è un altro strumento che vi vedrete usare tantissimo perché perché se si vuole fare qualsiasi cosa con la carta è fondamentale per piegare perfettamente la carta senza, senza rovinarla ed è, ed è veramente eccezionale quindi questa è un'altra cosa che consiglio molto quindi cosa andiamo a fare? andiamo a mettere proprio una punta di colla qui sul, sullo spigolo e andiamo a chiudere l'altro lato dopodiché facciamo direttamente questo andiamo a far combaciare la mia punta in questo modo così e vado a mettere un filino di colla sul bordo in questo modo qui ok per andare poi a chiudere il tutto Così. Cioè, avete visto che due minuti abbiamo fatto la nostra bustina. Dopodiché io l'ho decorata con uno con una di queste fustellatrici per angolo. Che subito dà un effetto. Ecco, subito fa una, un effetto più bello. Che è questo. E la mia bustina. È pronta adesso velocemente vado a realizzare anche quella bianca così ri rivedete di nuovo come come fare ma è veramente una cosa semplicissima ok così schiacciamo incolliamo e andiamo a chiudere Così. Mettiamo il centro, la punta sul nostro centro e schiacciamo in questo modo. Ok, e anche la nostra seconda bustina è pronta. Andiamo anche qui a costellare il nostro angolo e siamo a posto. Allora, adesso chiudo la mia colla così non si secca e vediamo come decorare. Allora, io per decorare cominciamo da quella rossa per esempio. Ho utilizzato le stelle di Natale che ho fustellato con questa fustella che io uso tantissimo cioè è proprio una cosa che a Natale è veramente una delle fustelle veramente in assoluto che uso di più e, perché mi permette di fare queste stelle di Natale che secondo me sono bellissime vedrete con giusto due accortezze e con la carta viene, si può fare qualcosa di veramente bello ciò non toglie che chiaramente se non avete la fustellatrice la, le, le fustelle nulla vieta di Disegnare delle stelle di Natale e ritagliarle, semplicissimo o ancora più veloce, come dico sempre, andate su internet, vi scaricate delle immagini, ve le stampate, ve le ritagliate, le ricopiate e siete a posto. Ho fustellato eh, una stella con, su della semplice carta e eh, un'altra stella invece su della carta scrap di un, di un album che avevo, che avevo in casa, ma eh, di differenza praticamente ha solo che è leggermente colorata e ha delle venature marroncine ma l'ho fatto giusto proprio per non, per, non farle, per non lasciarle identiche tanto adesso le andrò a colorare e poi vedrete che l'effetto rimane un po' diverso e, ma, ma si intonano tra di loro quindi cosa vado a fare? vado a colorare queste queste stelle allora per colorarle io utilizzo un'altra cosa di cui non potrei fare a me fare a meno, i miei Distress Marker. I Distress Marker che non so se li conoscete, ma secondo me sono tra i pennarelli acquerellabili migliori che ci sono, perché praticamente vi permettono di, ehm, di gestire, cioè sono gestiti come dei, dei, dei, dei pennarelli acquerellabili Comuni, ce ne sono di vario tipo, però la particolarità di questi eh, a mio avviso è che si amalgano benissimo tra di loro e poi basta pochissima acqua per sfumarli, cosa che con certi pennarelli non succede, con certi pennarelli bisogna, bisogna bagnare tanto il supporto affinché rimangano rimangono colorati in maniera fluida altrimenti si vede la netta differenza tra dove si è colorato e dove si è pitturato invece con il distress questo non succede e adesso ve lo faccio vedere vi faccio vedere cosa intendo allora mettiamo sotto della... ma no, posso anche utilizzare questo supporto allora praticamente abbiamo bisogno solo di acqua uno scottex allora vedete io adesso vi faccio vedere come come funziona. Allora io vado a colorare appena appena, dopodiché se bagno il mio pennello senza e lo asciugo anche un po' in modo da non lasciare tanta acqua, appena passo sul mio, sul mio supporto vedete che immediatamente riesco a colorare. A seconda di quanto colore metto, la mia il mio petalo verrà più o meno rosso in questo modo, così sono velocissimi sono proprio... si possono... Si, cioè permettono di colorare in maniera molto molto veloce e di fare proprio delle belle sfumature così Dopodiché basta bagnare Ancora un po' nell'acqua il pennello è rimasto ancora un po' di colore, vedete? Per fare una parte leggermente più chiara. Ma io le voglio tutte uguali, quindi vado ad aggiungere un po' di colore. Così. E in questo modo vado a colorare anche la parte più piccola. Che posso fare direttamente così. Adesso vi faccio vedere quanto, quanto si può fare in fretta questo lavoro. Bagno, pennello e io in un attimo, guardate, eh, non tutti gli acquerellabili sono così, ve lo assicuro. La maggior parte non potete fare questo lavoro, ma dovete, in, dovrete gestirli in maniera, con delle porzioni di, di, di, di carta da colorare decisamente più piccola, perché altrimenti il risultato non è bello. Adesso vado anche a colorare l'altra stella di Natale, ma facendo così, visto che questa è già decorata come carta, vado proprio solo a creare delle piccole sfumature qui sul bordo. Guardate che bello, eh! E guardate soprattutto come si va in fretta. Immaginate quindi di qualsiasi cosa facciate si può tranquillamente creare un'ombra accentuare un colore, fare qualsiasi cosa con questi pennarelli perché sono veramente veramente eccezionali così a seconda di quanto colore mettete, chiaramente vi verrà la sfumatura più o meno più o meno evidente. Facciamo così, facciamo anche questi così. anche solo proprio bordino che crea proprio solo una sfumatura sul, su, sui bordi dei petali in questo modo poi lì veramente ognuno come meglio crede però in questo modo vedete che praticamente anche una semplice stella ritagliata su una carta su una carta Già da scrap cambia subito aspetto. Ora, fatto questo lavoro, cosa vado a fare? Prendo, ora questo è un pezzo di recupero di un imballaggio, è una semplice spugna che vi potete procurare come, dove dov dov meglio credete allora io sto utilizzando questo attrezzo vi lascerò anche magari vabbè, vi lascio poi link delle cose vi lascio anche un, un link di, di questi oggetti qua perché ce ne sono di varie dimensioni eh, io ne ho con eh, questo pallino un po' di tutte le misure perché mi serve per disegnare quando faccio le pietre quando faccio i mandala li uso per tantissime cose quindi, quindi ne ho di varie dimensioni vi lascio un link dove, dove ci sono anche questi eh, allora cosa volevo dirvi eh, io utilizzo questo per fare questo lavoro qui praticamente giro al contrario il mio fiore e lo vado a lavorare con questo qua ce ne sono due un attimo eccoci qua Via! praticamente bisogna avere sotto l'unica cosa bisogna avere sotto un supporto morbido in modo da permettere al fiore di di piegare i petali anche questa è una cosa velocissima ok? otteniamo questo discorso qui dopodiché giriamo al contrario andiamo a premere al centro e vedete l'effetto subito diverso del mio fiore però non doveste avere questo perché capisco che non tutti allora è carta quindi basta tenerla se noi la teniamo bene in modo che non si strappi Possiamo tranquillamente girare il nostro petalo con le mani, in questo modo. Facendo attenzione a non scapparlo, ma vedete che anche questo è una cosa veloce, cioè non ci va... Chiaramente l'effetto non è proprio lo stesso perché viene girato meno, ma non importa. Dopodiché, con un qualsiasi potrebbe essere con qualsiasi cosa, non è necessario utilizzare quello, vedete, con qualsiasi cosa che abbia una punta che non buca, io vado a creare l'effetto tridimensionale del mio fiore nello stesso modo. Per cui con questo strumento si fa in fretta e vengono anche più, diciamo, piegati. Io adesso vado a fare questo con, su tutti e due su tutti e due gli altri gli altri fiori fatti con la carta. Sia su questo così che su questo diciamo che l'operazione è velocissima e diciamo che viene un po' meglio perché il fiore in un attimo si piega molto di più e quindi rimane ancora più tridimensionale ma nulla vieta di, come vi ho fatto vedere farlo con la mano cioè, così, eccoci e questo è il mio secondo fiore adesso li vado ad incollare li vado ad incollare però eh, pensando già come allora, facciamo così, intanto incollo, vado proprio a realizzare il fiore, perché quindi vado a mettere la colla e andiamo ad appiccicare sopra, quindi vedete così, facciamo il primo e facciamo il secondo. un'altra cosa per, con, per la quale potete utilizzare questo attrezzo nella parte più piccolina per esempio è eh, quella di incidere eh, la carta quando volete fare i pieghi basta avere un righello e incidere con, con questa parte qua sottile e voi utilizzate riuscite a piegare la carta in maniera perfetta e in maniera più agevole allora ora i fiori sono questi diciamo che potremmo metterli così così per fare in maniera un po attinente alle, agli altri e poi allora io qui ho fustellato vi faccio vedere anche questa fustella che ho utilizzato È questa che ho utilizzato per per tagliare eh, per tagliare questi, queste foglie anche in questo caso allora qua ho utilizzato della carta scrap verde che poi con il, con il distress marrone cioè questo con questo distress marrone ho sporcato per renderla un po' più scura mentre questa avevo è stata colorata con eh, con i distress con, con come si chiamano con i timbri con il distress verde dei timbri l'ho provato a colorare in un altro modo ed è venuta una tonalità leggermente diversa quindi praticamente adesso andiamo a allora questa qui la tagliamo la rompiamo così così abbiamo più materiale facciamo così e direi che eh, faccio così vado allora vado ad incollare prima i miei fiori tanto poi posso tranquillamente incastrare sotto come preferisco i petali perché visto che dai le foglie scusate perché visto che i petali sono rialzati quindi mi danno poi la possibilità di di poterli incastrare sotto tranquillamente altrimenti avrei dovuto mettere uno spessore ma in, tipo cartoncino ma in questo caso non è necessario quindi io vado Qui. Così. Ok. E adesso vado ad aggiungere i miei. le mie foglie le mettiamo un po', vediamo un po' così. Tipo. Poi le andiamo a mettere sotto, magari le alterniamo. Con, le, con, i due, con i due tipi di foglia, così facciamo anche uscire, rimanere un po' sopra che rimane bello. ok Chiaramente, adesso voi potreste non avere tutte queste fustelle perché immagino che non tutti hanno, hanno tutto questo materiale, ma come dico sempre, non importa perché immaginate di stampare di colorare, di ritagliare di disegnare potete mettere delle semplici foglie non è detto che per forza dovete mettere questo tipo di foglia io adesso ce li ho e quindi sono carine, sono belle e le ho utilizzate oppure potete pensare di appunto comprarvi delle fustelle che tanto queste sono fustelle che veramente poi si utilizzano per tantissime cose non è un così ok vedete direi che con niente vengono fuori delle cose carine volevo ancora andare a mettere questo guardate che bello questo anche questo ho comprato delle fustelline microscopiche, se trovo il link, se trovo ancora la fustella ve la metto nella descrizione. La volevo andare ad inserire, la inserisco qui. Ecco, però cosa faccio? Magari allora vediamo un po'. Sì, la inserisco qui, ma vado a mettere sotto del biadesivo un po' spesso. Adesso io ho queste formelle qui di adesivo spesso ma se voi non ce l'avete basta inserire dei pezzettini di un cartone due pezzettini di cartoncino per creare spessore così ecco così rimane un po in rilievo che è sempre più bella in questo modo qua ok e la vado ad incollare tipo qui così Dopodiché non ci resta che mettere dentro il nostro bigliettino. Allora io ho fustellato dei fogli di carta così da inserire in questo modo e ho anche fustellato questo fiocchettino con queste semplicissime eh, fustelle. Queste ve le faccio vedere. Anche di queste potrei trovare un link dove ci sono varie dimensioni oppure potete tranquillamente farvi dei fiocchettini fatti a mano oppure tranquillamente potete mettere qualcos'altro quindi qua sulle decorazioni ognuno poi io faccio così ok e il mio segno a posto è pronto Qui potete scrivere a mano il nome, potete scrivere Buon Natale, potete scrivere quello che meglio credete. Adesso io non, non ci ho pensato, potevo anche timbrare tipo un Buon Natale, ma non l'ho fatto. Comunque poi ognuno può scrivere quello che, che preferisce. Questa la mettiamo qua. Anzi, mettiamola qui che si vede anche. Allarghiamo un po' queste. E aggiungiamo questa. E adesso andiamo a fare andiamo a fare quella bianca allora, eccola qua la mia bustina bianca allora, per fare questa vi faccio vedere un altro modo per allora, intanto chiudo un attimo la colla perché così non si asciuga ok, aspettate questo così andiamo a chiudere e dopo lo utilizzeremo allora, ehm, vi faccio vedere un altro modo in cui si può utilizzare il di stress che è anche un, un modo molto comodo per usarlo allora anche qua io ho fustellato eh, le, mie, le mie stelle di natale sia su carta semplice che su una carta eh, scrap così azzurrina con tipo fiocchi neri. allora cosa vado a fare vado a colorare questa vi faccio vedere allora, ve lo, la coloro tutta così vi faccio vedere un altro sistema per utilizzare il Distress. Allora, prendiamo questo azzurro, questo blu. Allora, posso fare in questo modo. Io vado a scaricare del colore sul mio vetrino per i timbri e poi col mio pennello bagnato. Allora, se bagno di più, in questo modo ottengo una base, vedete, per colorare in maniera uniforme e delicata. Se invece vado con poca acqua a sporcare il mio pennellino, ottengo una sfumatura subito sul bordo. Quindi io cosa vado a fare? Vado a fare prima tutte le mie foglie così, in maniera più leggera. Guardate la velocità, eh? Che si fa veramente in fretta acqua sporco un po' così e coloro la mia base e poi senza ribagnare il pennello in modo che rimanga leggermente più asciutto vado a bagnare appena appena la punta e vado a creare questa sfumatura questa così sul bordo vedete che è veramente veloce poi lì a gusto di ognuno farla più o meno facciamo anche l'altra stessa cosa acqua quindi immaginate quando con questi colori quando volete appunto eh, quando colorate i vostri timbri quando volete sporcare un qualsiasi cosa cioè veramente fare qualche ombrina accentuare qualche colore si può veramente fare si possono veramente fare tante cose e adesso con la punta così vado a creare un'ombra qua sul mio bordo così magari ne vogliamo fare uno un po' più scuro per, per dare un pochino più di movimento va benissimo cioè non è un problema in questo modo invece sulle mie stelle, quelle che ho, ho, ho, ho ritagliato dalla carta scrap vado ad, vado ad utilizzare il colore come ho fatto prima cioè vado solo appena appena a creare una sfumatura perché non voglio andare a togliere il, il motivo della carta quindi vedete così vado solo a creare una sfumatura sul bordo in questo modo guardate subito l'effetto come cambia così in questo modo qua facciamo anche il piccolo ogni tanto ribagnate un po' il pennello così ok e anche le stelle azzure sono, sono fatte adesso in questo caso voglio ancora fare il fiocchettino perché metterò il fiocco bianco sul, eccolo qua il fiocco bianco e qui visto che è molto piccolo anche qui vado a utilizzare questa tecnica così perché se voi utilizzate questo sistema chiaramente riuscite a eh, gestirvi meglio il colore anziché mettere il, il colore direttamente sul bordo perché magari vedete così riuscite a fare un lavoro più, più certosino quando si tratta di decidere proprio dove andare a mettere il colore tipo creare le sfumature in questo modo qua invece per la base sotto anche questa che la voglio appena appena solo colorata vado a sporcare tutto il pennello con l'acqua e adesso magari prendiamo un po' di colore aggiungiamo ancora un po' di colore così ne andiamo a fare le nostre puntine un po' più sfumate ecco così a posto e quindi questo è il nostro fiocchettino per la versione bianca ok allora anche in questo caso vado a fare il lavoro di prima cioè vado a dare la forma ai miei fiori ok, anche questi fiori sono a posto avete visto com'è veloce, chiudo un attimino la colla ok, allora quindi per questo eh, dunque, facciamo così anche qui, allora, qui ho fatto, ho tagliato una stella di Natale anche questo, allora, queste stelle, queste questi fiocchi li ho realizzati con questa fustella esattamente con uno e due pezzi che poi adesso vado ad incollare in questo modo, così. Allora, incolliamoli subito. Andiamo qui. Ok andiamo ad incollarli uno sull'altro che mi piace di più perché dà l'effetto anche qui lo incolliamo solo al centro così rimane un pochino aperto rimane un pochino più tridimensionale e allora in questo caso qua dunque, voglio mettere sotto questa fustellata qua che è una fustellata di una specie di, di pizzettino così perché è perfetta voi, se non avete questa fustella, immaginate potreste mettere anche tipo del pizzo o del. oppure del. come si dice? della garza o qualsiasi cosa che vi viene in mente giusto per dare a sotto un pochino di motivo. Adesso andiamo a mettere un po' di colla così dappertutto in modo che poi rimanga incollato bene. Vedete come si presta bene questo questo filettino tipo ago perché praticamente così voi riuscite a mettere la colla anche nei particolari sottili cosa che è difficile che sennò diventa veramente difficile Perché, in questo caso è meglio mettere un pochino di colla dappertutto così rimane ben incollato anche se poi sopra dobbiamo andare ad incollare le, le stelle di Natale però così ecco per cui avevo detto aiuto non ricordo più ah sì, così perfetto ok quindi andiamo così ad incollare tutto tanto questo farà solo da base poi sopra ci saranno le stelle ok poi ho fustellato sempre con, eh, con la fustella che vi ho fatto vedere prima anche questo magari lo tagliamo qui così e vediamo se mi piace aggiungere sotto ok quindi possiamo mettere le nostre stelle sì. allora andiamo ad incollare le stelle Un po più vicino in modo da lasciare un po' lo spazio per la stella ok e adesso andiamo a mettere massiva, proviamo vediamo, provo a mettere queste due queste due foglioline vediamo se mi piace, le, fatto, le lascio bianche così tanto visto che la base è un po' sul bianco, si, sì, mettiamole va. va bene così una qui e un'altra la metto direttamente qua così va bene immaginate come cioè ripeto adesso io li ho, li ho pensate così però immaginate in quanti modi veramente potete fare queste sono infiniti potete utilizzare veramente tutto quello che avete che magari avete dei ritagli della carta, dell'età, cioè qualsiasi cosa e qui andrei a mettere la stella di Natale che però a questo punto faccio come ho fatto per il eh, il, il cerviatto. cioè vado a, vado a incollare okay. vado a prendere un adesivo di questi qui biadesivi un po' spessi è troppo grande vediamo un po' se trovo delle forbici oh, mamma mia non le trovo più che disastro devo dire che quando si fanno questi lavori diventa un problema non so voi ma io appoggio dappertutto e poi non trovo mai le cose allora ecco qua andiamo a togliere un pezzettino perché troppo, così. così va bene Ecco quindi abbiamo creato uno spessore e adesso vado a metterla qui così così rimane anche un pochino sopra la stella che non mi dispiace ecco fatto adesso vado a mettere la mia cartina dentro qui ok vado ad attaccare il mio fiocchettino questi fiocchettini mi piacevano da matti eh, era da un po' che volevo prendermi questa fustellina perché sono carini io di solito li faccio col nastro perché anche col nastro chiaramente mi piacciono però per esempio in questo frangente quelli di nastro sarebbero stati un po' forse mi sembravano un po' fuori, fuori tema invece con questo è più bello e questo è anche il mio segna posto bianco finito allora chiudiamo la colla perché sennò si asciuga ok e direi che non so se vi avevo detto che era semplice ma direi che avete visto che non ho detto una stupidaggine perché sono veramente veramente veloci da fare cioè io addirittura ho fustellato, però vedete che ho colorato con voi, quindi alla fine non, non ci abbiamo messo, non ci è voluto molto per farli. Anche il video di oggi è terminato. Eh, spero che questi segnaposto de, dell'ultimo minuto siano stati di vostro gradimento. Eh, è un'idea così per, per addobbare un pochino, la, un pochino in più, perché tanto, non so voi, ma le tavole di Natale... Sono sempre bellissime, si addobbano sempre in maniera splendida. Quindi questo è ancora proprio, diciamo, una ciliegina sulla torta. Ehm, questo sarà l'ultimo video che pubblico prima di, prima di Natale, quindi ne volevo approfittare per fare veramente dei sinceri auguri a tutte le persone che mi seguono. E vi auguro veramente che sia un, un Natale sereno, in cui possiate riposare, in cui possiate stare con la vostra famiglia, perché non lo so per come la pensate voi, ma per me poi alla fine è la cosa più importante. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento, e, e oltre agli auguri di Natale, come dico sempre, buona creatività a tutti, anzi magari in questo periodo di feste che uno ha più tempo, e a casa, e sarà così almeno per me sarà un po' così sono magari uno un po' più tranquillo riesce anche a fare qualcosa, qualcosa in più e quindi vi auguro buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao